Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio mirabile in tutte le sue opere, sia con tutti voi. Nel disegno di Dio, Creatore, anche gli animali che popolano il cielo e la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questo prezzo di questi preziosi contenuti amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'acqua partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè l'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione della schiavitù dall'Egitto un grande pesce salva Giona dal naufragio i corvi nutrono il profeta Elia gli animali con gli uomini sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato. Rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo, du invochiamo dunque la benedizione di Dio per l'intercessione della bellissima Vergine Maria di Casandrino e di Sant'Antonio Apate sopra queste creature e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venir mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. Ascoltate la parola di Dio dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra e disse, le acque brullichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio dite che era cosa buona. Dio li benedisse, siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E Dio disse, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenuto. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie. E il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio ridere che era cosa bella. E Dio Facciamo l'uomo la nostra immagine e alla nostra somiglianza. I domini sui pesci del mare sugli uccelli del cielo. Sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche. I rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra, soggiungatela e dominate sui pesci del mare e sui uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio. Andiamo. Grazie. A Dio. l'uomo e lo ha posto sulla terra e che esercitando a suo di la storia del suo creatore. Teniamoci al candido delle creature e diciamo insieme quanto sono grandi le tue opere signore. Benedetto Signore che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. E sì, benedetto Signore che nei cicli dei calcini e degli uccelli dell'aria ti hai dato un segno della propria vita e della tua stessa, preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Si, sì, benedetto Signore. Daniello Pasquale ci hai dato l'immagine di tuo figlio, nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli, preghiamo. Quanto, Quanto sono, sono grandi le tue opere, Signore! Sì, benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia, preghiamo. Quanto, Quanto benedetto sono benedetto grandi le tue opere, Signore! Sì, benedetto, Signore, per tutte le creature che ci invitano a cantare la tua lotta. preghiamo. Quanto, Quanto sono grandi le tue opere, Signore! No. No. Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana per intercessione della Piatissima Vergine Maria di Sant'Antonio di Padova fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amén. Ravviva in noi, O oh Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia delle, della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Allora, si benedicono prima le persone e poi gli animali. Il Signore sia con voi. Secondo il suo spirito. Vi benedica Dio potente Padre. Che Dio, e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e su tutte le persone che amate. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena grazie. Signore di Conte, grazie, il nome, che sei benedetto, fra tu, oggi è benedetto e tu. Santa Maria Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. O dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. O dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'amore. O oh, bravo! Oh, Figlio allo Spirito Santo, com'era e il principio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era e il principio. Gloria al Padre, al Figlio e Samo Spirito Santo. Com'era il principio del Sempre, nei secoli dei secoli. Domo Gia! Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come erano i secoli del secolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come erano nel secoli di terra. Dio, che ha creato gli animali della terra come aiuto e sostegno nella nostra vita terrena, ci protegga e ci custodisca sempre. Amen. Amen, amen Che il Signore sia con voi E con con E benedica Dio Onnipotente Padre E Figlio E Spirito Santo amen. amen Ecco ringraziamo il Signore che Anche oggi 2019 abbiamo la grazia di benedire Questi bellissimi animali il Signore veramente in questi giorni Vissuti con gioia, nel cuore, con serenità, possono veramente essere giorni fecondi di tante cose belle che ci aspettiamo dalla vita, ci aspettiamo dal Signore e insieme con loro vogliamo dare lode a Dio, vogliamo dare lode alla Vergine Maria. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.